Grazie Presidente, come vede le parlo da seduto a casa mia e credo di poter dire tutto quello che eh, è possibile riguardo questa variazione, eh, questa ehm, variazione eh, che è successiva al rendiconto per cui eh, tiene conto di quello che nel rendiconto si è determinato. Eh, il discorso, ho scoperto oggi che i mutui si contraggono per fortuna, ma no, non è così, i mutui si contraggono grazie a procedimenti amministrativi specifici che permettono all'amministrazione di poter godere della fiducia degli istituti di credito di cassa, depositi e prestiti per eh, poter finanziare delle opere che altrimenti non sarebbero realizzabili per le grandi disponibilità necessarie. La seconda cosa che vorrei dire, perché sennò poi dopo facciamo confusione, è che come ha ben detto e ha già eh, narrato nell'esposizione l'assessore Lemmetti, facciamo fronte alle minori entrate grazie alla possibilità di utilizzare eh, le anticipazioni di cassa. L'avanzo vincolato, lo dice il nome, è avanzo vincolato, innanzitutto si accede all'avanzo vincolato attraverso procedimenti amministrativi che hanno stabilito che eh, i fondi non utilizzati nel, nell'esercizio precedente comunque sono utilizzabili nel esercizi successivi perché si sono fatti dei passi relativi alla, pro, alla progettazione delle opere che permettono quindi di ehm, poterli trasferire negli anni successivi. La, ehm, la, eh, seconda, la seconda cosa è che quei fondi essendo vincolati servono per fare quelle opere specifiche, non per fare altro, quindi il, eh, il discorso che ehm, si coprano le minori entrate con eh, eh, i soldi delle opere che non facciamo credo che sia assolutamente inesatta come informazione. L'ultima cosa è che ehm, i bilanci degli enti locali ovviamente dipendono anche, anche dalle entrate che derivano dal, ehm, da ciò che è previsto da, dalle leggi, sia a livello regionale, su determinate materie, che a livello di Stato. In un momento di eh, emergenza, eh, non potendo, ovviamente il Comune non ha autonomia per istituire eh, delle eh, soluzioni che prevedono la copertura di mancate entrate, anche perché ripeto, anche tutte le entrate del, del Comune sono eh, regolate da leggi regionali e nazionali. Nel momento in cui si presenta un'emergenza è abbastanza normale che lo Stato, lo Stato eh, che eh, ovviamente sovrintende tutta la finanza del, della, della nazione metta a punto degli strumenti e delle coperture che servono proprio per far fronte all'emergenza, quindi tutti i fondi che arrivano a tal proposito dal, eh, dagli altri livelli istituzionali sono eh, legati a una serie di interventi che il, eventualmente il governo ha messo a disposizione degli enti locali per proprio sopperire a una fase di emergenza e in modo specifico per le esigenze che si sono venute a creare, ricordo per esempio i fondi per i buoni spesa o, appunto, che hanno mh, coperto una necessità drammatica e impellente di una fascia debole e fragile della cittadinanza in un determinato determinato periodo, quindi questa eh, variazione mette eh, a posto e in sicurezza ulteriormente i conti perché il discorso delle anticipazioni di cassa è fondamentale in un momento in cui le entrate, grazie all'iniziativa del Comune che per salvaguardare le piccole imprese e i cittadini ha rinunciato momentaneamente alle entrate che poi costituiscono la, la base per poter fornire eh, servizi ai cittadini stessi eh, tramite l'attività diciamo, che viene eh, svolta regolarmente dall'amministrazione dall e questo eh, direi che anche eh, l'accortezza la, eh, con cui è stata, eh, gestita la, eh, la, la, le, sono state gestite le finanze del, dell'ente in questi ultimi anni ci permettono di affrontare con relativa eh, tranquillità quella che è, è un'emergenza che ovviamente non poteva essere, non poteva essere eh, programmata. Già l'assessore Lemmetti ha ricordato che per ciò che riguarda la spesa corrente siamo eh, arrivati praticamente al 100% dell'utilizzo dei fondi eh, e questo quindi è sicuramente una nota di merito da dover riconoscere all'amministrazione e che eh, sul, eh, su, sulla parte di utilizzo dei fondi relativi agli investimenti indubbiamente si deve eh, ulteriormente eh, diciamo, eh, operare per garantire un, un, utilizzo, un utilizzo maggiore, che comunque eh, fatto, fa sì che mh, i fondi che vengono eh, st stanziati all'interno del bilancio poi come è stato già determinato con le opportune ehm, operazioni eh, amministrative possono essere poi utilizzati per la realizzazione di opere che avverranno magari eh, negli anni successivi. Per cui io eh, relativamente, sarei relativamente tranquillo sulla bontà anche di questa variazione, come che siamo eh, arrivati a luglio, eh, a, a luglio del, del 2020, quindi è bene eh, diciamo alla metà circa dell'esercizio è la variazione eh, numero, numero 3, quindi ritornando eh, a, quel, a quell'obiettivo di avere un numero di variazioni relativamente eh, contenuto e direi anche eh, giustificato in questo caso dal, eh, dagli eventi straordinari che ci hanno, che, che ci hanno toccato e coinvolto. Eh, rappresenta comunque un, eh, un sintomo e un'indicazione di, eh, di buona programmazione, non dovendo ricorrere, ripeto se non per eh, fatti di emergenza contingente, a eh, ricorrere allo strumento della variazione di bilancio in eh, modifica di quella che è la previsione 2020-2022. Ringrazio tutti i colleghi e lei Presidente.